Politicamente scorretto. E questa edizione in particolare è stata di estremo interesse, io resto sempre sorpreso dal pubblico che viene qui numeroso, occupa la sala e resta, segue questi dibattiti e partecipa poi direttamente al dibattito con, mostrando un estremo interesse e una capacità di rendersi conto della forza degli argomenti che vengono proposti. Per cui credo questo sia il premio più importante per questa, questa edizione, che poi è stata un'edizione molto lunga, molto elaborata e con um, partecipazioni assai diverse, assai estese e assai interessanti. Eh, Ormai è un punto di riferimento nazionale, credo, questo, questo luogo di dibattiti della Casa della Conoscenza.